Bianca Balti e il marito in crisi, l'indizio su Instagram parla chiaro. Bianca Balti e il marito si sono lasciati? Cancellate su Instagram tutte le foto insieme. Tira aria di crisi nella vita di Bianca Balti. A quanto pare il matrimonio con Matteo Uncrae non procede a gonfie vele. La prova. La modella ha cancellato tutte le foto insieme dal suo profilo Instagram, comprese quelle delle romantiche nozze celebrate lo scorso agosto negli Stati Uniti. Non solo, nel fare gli auguri ai follower per il nuovo anno, la testimonial Dolce e Gabbana, of se di tanti altri popolari brand di moda ha postato uno scatto di famiglia solo con le figlie Matilde e Mia. Dov'è finito il marito? Cosa è successo a questa coppia che solo qualche mese fa sembrava unita e affiatata? Per il momento Bianca ha preferito non rispondere alle domande dei fan che, con una certa insistenza, stanno chiedendo spiegazioni sulla vicenda. È davvero finita tra Bianca e Mattev?. Chi è il marito di Bianca Balti? Matteo McRae. Il marito di Bianca Balti è un creativo americano. La relazione tra i due è stata nascosta per un lungo periodo, fino alla nascita della piccola mia che oggi ha tre anni. La nostra è una strana storia, vero? È un po' complicata. Lui fa il creativo e ha un lavoro simile al mio, è occupatissimo per mesi, poi magari ha una pausa di due settimane ha raccontato l'indossatrice tempo fa in un'intervista concessa al settimanale Grazia. Insieme dal 2014, Bianca ha lasciato l'Europa, e più precisamente la città spagnola di Marbella, per andare a vivere negli Stati Uniti, terra del marito. La prima figlia Matilde è invece frutto del vecchio amore con il fotografo di moda Christian Lucidi.